aggiungiamo adesso un uh, tassello al uh, video precedente. Nel video precedente noi abbiamo utilizzato le view per uh, visualizzare uh, l'elenco di tutte le, le notizie e anche una specifica notizia. Come abbiamo fatto? Abbiamo preso un nel controller abbiamo eh, verificato se nella url di chiamata fosse stato passato o meno il numero della news come vedete qui ho scritto news lista 2 e mi ha dato le informazioni sulla lista numero, sulla news eh, numero 2 se invece avessi scritto solo lista quindi senza passare parametri ci sarebbe stato l'elenco completo e in questo, poi abbiamo utilizzato il famoso eh, array associativo dollaro data che per titolo aveva in un caso l'elenco di tutte le news e nell'altro news numero 1, numero 2, così via ed una descrizione il fatto di passare alla view dollaro data fa sì che la view all'interno abbia già caricate due variabili dollaro titolo e dollaro descrizione questo però è un caso semplice. Cosa succede quando io ho tanti dati? Cioè quando questo è, non è altro che un elenco di notizie. Come funziona dollaro data? Allora funziona in questo modo. Ho fatto qui un esempio. Eccolo qua. Allora... Qui in alto c'è il caso precedente, cioè noi nel controller scrivevamo, assegnavamo, dav davamo un valore a dollaro detta titolo, a dollaro detta descrizione e nella view erano automaticamente eh, caricate dollaro titolo e dollaro descrizione. Se però le notizie sono più di una, questo meccanismo non funziona. Perché? Perché c'è bisogno di avere, che non so, un array di notizie. Allora la, il meccanismo è questo. Si deve costruire un array di notizie, 0, io in questo caso ho un array di tre notizie, 0, 1, 2, 3. Questo array che ho chiamato dollaro notizie contiene, eh, ogni, ogni elemento contiene l'array associativo con titolo e descrizione. Questo array nel controller è, passato, è, è assegnato come valore a dollaro data di notizie. Quindi nella view avrà dollaro notizie che non è altro che questo array. Vedete che c'è una differenza netta. Nella view bisognerà poi eh, fare una scansione di questo array e visualizzare tutte le notizie. Allora facciamolo. Eh, e siamo qui nel controller e eh, dobbiamo lavorare in questa sezione qua. Ok? Quindi facciamo qua. Ah, no scusate non in questa sezione questa è una nell'elenco delle notizie benissimo allora prima di tutto facciamo il nostro eh, il nostro array lo chiamiamo dollaro $notizie. notizie è un array cosa contiene questo array uguale voilà. allora ogni elemento contiene Vediamo un po' un titolo, ogni elemento è un'area associativa che contiene un titolo, e qui ci mettiamo che ne so, titolo 1, e una descrizione, ecco qua che chiameremo descrizione 2, desk 2. Ok. Facciamo come nell'esempio eh, un array di tre elementi, ok, allora, secondo elemento conterrà titolo 2, il terzo titolo 3, descrizione 1, 2 e 3. E qui finisce il nostro, questo via e via sì. Ok, quindi vedete che notizia è un array, qua, che contiene tre elementi. Il primo è questo array associativo, il secondo è questo e il terzo è questo. Ok. Nel eh, secondo caso, eh, notizie... È la stessa identica cosa solo che conterrà solo un ponte virgola ok non serve neanche questa perfetto ok quindi nel secondo caso notizia è sempre un array ma contiene un solo elemento che è questo qua ok quindi sarà notizia di zero allora eh, cos'è adesso data allora dollaro data questa volta gli è sempre un array associativo, mettiamogli notizie e gli passiamo eh, dollaro notizie. No, scusate, uguale dollaro notizie. Ok, quindi assegniamo all'elemento dollaro detta di notizie quell'array. Quindi siamo proprio in questa situazione qua, questa qua. Dollaro detta di notizie è l'array. Cosa riceverà la View? Eh, view riceverà tutte la notizia che è questo array qui. Quindi non ci resta che andare nella VIEW, pagina, e qui dobbiamo modificare questa parte, perché questa volta ce ne saranno molti. Quindi dovremo fare un ciclo for each. Allora, noi riceviamo dollaro notizie, es not dollaro notizia. Che cos'è dollaro notizia? Dollaro notizia non è altro che uno di questi elementi, per esempio questo, quindi è un array associativo. E perciò eh, qui noi dovremo scrivere, mettiamo ah, dollaro notizia di titolo. Dollaro, notizia, di descrizione. Ah, c'è già. Ok. Benissimo. Ah no, manca ancora la fine del for End for rich. Vediamo se funziona. Allora, vediamo la lista. C'è un errore nella riga 5. Allora, andiamo a vedere. qui siamo nella view in pagina. E' a 5 qua. cosa ho sbagliato. For each dollar notizie as dollar notizie. non avevo solo aggiornato la pagina ok quindi se io scrivo lista vedete che qui c'è il, la view visualizza tutte le notizie con il suo titolo e la, la sua descrizione, tutte e tre. Riprendiamo pagina, pagina. Quindi fa un ciclo e per ognuna di queste visualizza sia il titolo che la descrizione. Se è una sola, vista, slash, che ne so, due, news, numero due, perché tanto è un array e contiene un solo elemento.